Gerriscotti e la D'Urso hanno litigato? Barbara zittisce tutti con un bacio. Barbara D'Urso e Geriscotti hanno litigato? La conduttrice di Pomeriggio 5 mette a tacere le malelingue. Nessun litigio tra Barbara D'Urso e Geriscotti. La conduttrice napoletana ha messo a tacere le malelingue mandando un bacio al collega. Con tanti saluti di corredo per la nuova avventura di Taywall, alla fine della puntata odierna di Pomeriggio 5. Un piccolo grande gesto che ha così spento la polemica nata negli ultimi giorni su internet. Cosa era accaduto?. Lo scorso lunedì Carmelita ha chiuso in anticipo il suo programma quotidiano, una chiusura che ha sorpreso in primis la padrona di casa, che è stata interrotta mentre stava ancora discutendo con i suoi ospiti in studio. Barbara D'Urso e la svista a pomeriggio 5 prima di The Wall. Fra poco devo chiudere. Stasera devo salutare prima e non so perché, aveva confidato Barbarella, a quanto pare ignara del debutto del nuovo game show di Scotti, Taiwall per lappunto. Tanto è bastato per dare il via a congetture e illazioni, che chi addirittura ha sussurrato di una guerra in corso tra Jerry e Barbara nei corridori di Mediaset. Ebbene, la D'Urso ha dimostrato che è tutto falso e che il legame con il collega e amico è più saldo che mai. Barbara D'Urso a pomeriggio 5, il gesto per Gerry Scotti. Mando i miei più cari saluti e un grande bacio a Gerry Scotti e gli faccio un grosso in bocca al lupo per la sua nuova avventura televisiva ha fatto sapere Barbara con un grande sorriso. Dunque nessun attrito o battibecco tra i due, che si conoscono ormai da tempo. Molto probabilmente la d'Urso sia dimenticata del nuovo show di Jerry e ha prontamente rimediato. Con buona pace degli haters, sempre pronti a criticarla e osteggiarla.